Parliamo adesso di un libro che racconta l'arte, il mestiere del torniante. È stato presentato presso una affollata sala Raffaele Mazzeo presso la Società Operaia di Santo Stefano di Chemastra un interessante progetto editoriale del maestro d'arte Concetto Tamburello che ha voluto raccontare una storia antica, quella del Torniante, il cui mestiere rappresenta ancora oggi un passaggio importante prima di raggiungere una creazione artigianale per poi diventare espressione d'arte. In questo progetto il maestro Tamburello ha voluto mettere alla luce della ribalta questa attività di primaria importanza in ambito ceramico e questo volume ha come obiettivo quello di conferire dignità storica e artistica a questi eroi delle mani sporche, capaci di far nascere un oggetto dall'abilità sensibile del loro tocco. La figura del Torniante nel corso degli anni è stata forse un tantino sottovalutata relegandola ad ambiti ben lontani dal presunto decoro dell'artigianato. In passato Santo Stefano di Camastra ha espresso figure abbastanza rilevanti in questa attività ed oggi scarseggiano per cui è necessario un coinvolgimento dei più giovani verso un'arte in grado di saper regalare fama e decoro perché io sono stato sempre innamorato dei tornianti, Sin da bambino ho avuto sempre questa predilezione, perché dall'esperienza che ho avuto a scuola con un insegnante che mi insegnò proprio a centrare la pallina nel Tornio, con le sue mani, che io non riuscivo perché era difficile centrare la pallina, il mio professore prese le mie mani e improvvisamente fece un miracolo nel centrare immediatamente la Polinac. Da questo momento in avanti io ho sentito sempre queste mani no? sulle mie, queste sue mani calde no? e piene di sapienza, le ho portate sempre in giro per... nella mia vita. Nella stesura di questo importante strumento editoriale non sono mancati momenti di sconforto come è stato sottolineato nel corso della presentazione per combattere l'indifferenza e la pigrizia di chi nutriva una certa diffidenza oltre al totale abbandono da parte delle istituzioni locali. L'autore, nel corso dei lavori, ha tenuto a ringraziare tutti coloro che hanno creduto in questo progetto, con una particolare citazione per il professor Alfredo Prato, l'associazione Restart e Diego Farina. Sono proprio difficoltà immense, ma prima per l'organizzazione in sé, e poi il problema economico, il problema dell'istituzione. Le istituzioni sono assente completamente. L'unico ente che ci ha premiato è stata la, la Regione Sicilia, che ci ha dato solo il patrocinio, che è già una cosa importantissima.